Allora, ciao a tutti, io mi chiamo Luca e eh, vivo a Milano e con oggi sono 10 mesi, 7 giorni e dodici ore che non faccio consulenza. E devo dirvi anche un'altra un verità, cioè che ecco, io una volta, una sera, durante il lockdown, ero un po' depresso, stavamo, era già due mesi che stavamo in questo bilocale piccolissimo e, e niente, io ci sono cascato, c'è stata quella sera in cui io giravo e rigiravo davanti al computer e avevo questi email di richiesta di preventivo e io l'ho mandata, ecco, questo ve lo devo dire però insomma è successo, sono quelle cose che fai e che speri di dimenticarti un attimo dopo e, ma mi sento comunque oggi abbastanza pulito e sono contento di, di fare questo, questo intervento Um, ora, posso capire che in un freelance camp cominciare, diciamo così, un intervento possa sembrare strano. Allora ho pensato, forse è il caso che io cominci la mia storia dall'inizio. All'inizio la, all la mia storia è la classica storia di un bambino freelance che um, nasce a Palermo negli anni Ottanta, ho anche la diapositiva, Un bambino negli anni 80 che nasce a Palermo in un quartiere di periferia. E, quando nasci a Palermo negli anni 80 in un quartiere di periferia due sono le cose che ti possono succedere. La prima è che finisci per essere arrestato per spaccio e la seconda, se ti dice bene, è che finisci a lavorare in un call center. Io in realtà non ho fatto nessuna delle due cose, ancora oggi mi chiedo come mai, ma insomma la vita è lunga e il destino prima o poi probabilmente busserà alla porta. Eh, nel 2007, nel lontano 2007, eh, apro la partita IVA, mi trasferisco a Roma e comincio a, a cercare lavoro da freelance. All'epoca nessuno in realtà cercava dei freelance. Io mi proponevo come web designer freelance e mi ricordo che facevo i miei pitch, cioè io mh, rispondevo alle aziende che cercavano, che volevano assumere qualcuno, e io andavo lì a convincerli quanto fosse conveniente invece lavorare con un freelance. E, insomma ci ho messo un po' ma poi alla fine questa cosa da, ha dato i suoi frutti e alla fine ho cominciato a lavorare con una, una start-up che si chiama, chiama Memopal, lì mi sono dimenticato una slide importantissima, il trasferimento a Roma, questa fa ridere di meno perché ma, ma lo sapevo già però. E, e quindi comincio, comincio a lavorare con questa azienda che si chiama Memopal, praticamente, praticamente per farla breve un, un, un clone un concorrente di Dropbox e all'epoca cominciamo a lavorare in, um, con un'azienda che prende una vagonata di milioni di, di euro e dice al web designer di turno, tieni queste sono le chiavi del nostro sito, fai tutto quello che vuoi ed è stato un periodo bellissimo, e, um, un periodo che però è durato più o meno due anni e con passare del tempo ho capito che due anni è il tempo massimo in cui riesco con, con, con convinzione a fare le cose dopodiché un po' mi scoccio e all'epoca capì che dopo due anni capì che qualcosa non, non stava andando bene e la, la cosa in particolare che mi dava più fastidio è che io in solo due, due anni dopo aver, fatto, dopo aver studiato tanto mi, mi, mi, rite mi rendevo conto che ero, che ero il massimo esperto di design all'interno di quell'azienda e questa cosa io non la sopportavo, cioè, ma, ma, mi dicevo ma è possibile che io non, non riesca a imparare da nessun altro qui e allora all'epoca diciamo, la conclusione a cui arrivai è che era colpa dell'Italia, forse è un po' azzordata questo salto però all'epoca ero convinto così e quindi quello che feci fu eh, trasferirmi all'estero e andai a Londra e, e lì cominciai eh no, lì perché pensavo che non facesse ridere più a quel punto ho detto l'ho tagliato ehm, trasferendomi a Londra eh, cominciai quello che oggi viene chiamato eh, nomadismo digitale ma all'epoca nessuno lo definiva così e cominciai a lavorare con aziende locali, a volte da casa, a volte in ufficio, ehm, con, con, soprattutto con aziende di prodotto, con aziende, con start-up. Fu un periodo molto burrascoso nella mia vita, in cui più o meno in 3-4 anni, stetti per due anni a Londra, tre mesi a San Francisco, un mese a Berlino, un mese in Australia, e poi sono, ehm, per poi trasferirmi nella ridente Milano. Scusa, fa ride, sì. Eh, eh, eh, eh, quindi in questo periodo abbastanza burascoso in, in cui lavoravo appunto come norma digitale, una cosa che capì che capì tantissimo e che mi fu chiarissima eh, lavorando all'estero è che all'estero con questo lavoro fai un sacco di soldi. E questa cosa mh, fu per me un, una scoperta. Cioè era come, che ne so, un, quando un giocatore della serie C o della serie dilettantistica capisce che magicamente esiste anche la Serie A e magari di punto in bianco viene, viene buttato nel, nella mischia a giocare la Champions League era più o meno questa la sensazione e c'è un, un episodio iconico di, di, uh, di quanto fosse diverso con l'ambiente lì che mi piace tantissimo raccontare che, che è più o meno questo mi ricordo che facevo un colloquio con un'azienda e allora io venivo da Roma e all'epoca eh, mi facevo pagare 30 euro l'ora eh, eh, non vi dico la fatica per raggiungere questa cifra, il sudore, il sangue per arrivare a questa cifra, quando atterrai a Londra. La primissima cosa che notai è che tutti quelli attorno a me in realtà avevano delle tariffe molto più alte. e Quindi io, bello Spavaldo, la prima, cosa, la prima cosa che feci atterrando è che magicamente la mia tariffa era quasi raddoppiata. E allora mi ricordo questo colloquio in cui quello mi disse: Va bene, qual è la tua tariffa oraria? E io dissi: Paldo. guarda io non mi muovo eh, con meno di 50 stelline l'ora e lui ridendo mi disse ti consiglio di chiedermi almeno 80 lì capì che con sto lavoro io ci potevo fare un sacco di soldi ma soprattutto che fino a quel momento in realtà stavo facendo una tariffa da poveraccio Ehm, purtroppo però diciamo dall'altro lato della medaglia è che eh, erano più o meno passati due anni in cui poi a un certo punto sbrocco e quindi diciamo stava cominciando qualcosa di negativo mi stava arrivando in mente e in particolare non stavo più apprezzando eh, una cosa che invece probabilmente qui noi tutti conosciamo che è la libertà ora sulla libertà voglio fare un bellissimo preambolo che è questo noi tutti i freelance amiamo la libertà e prendiamo dei lavori in nome della libertà, scegliamo dei clienti in nome della libertà, vogliamo lavorare quando vogliamo, quanto ci pare, come ci pare, in pigiama in ciabatte, come ci pare e, e questo cioè, attorno abbiamo un ecosistema di gente che invece lavora in, in tutt'altro modo e che non ci capisce e allora io oggi dirò delle cose che cioè, voglio fare la premessa che rispetto tanto chi col passare degli anni nel tempo poi si è costruita la sua routine lavorativa e si sente libero io però all'epoca non mi sentivo libero e non sapevo esattamente cosa, cosa andasse storto in questa, in questa carriera anche perché più o meno potevo lavorare da ovunque e tutti i miei amici attorno a me mi dicevano ah quanto sei fortunato che puoi lavorare dall'Australia ma tu non lavori mai le cose classiche che si dicono a chi fa questo lavoro e c'era una cosa in particolare che, che fu per me un'epifania, cioè capì che cos'è che non andava storto guardando una foto che sicuramente conoscete tutti, che è questa qua. Allora, questa foto, anche se non la possiamo vedere, sono sicuro che tutti la conosciamo, perché tutti la postano. Tutti adoriamo postare sui social una foto in cui, dopo eh, aver, aver preso un aereo internazionale di 14 ore... Ce andiamo a Bali, ci, tras ci trasferiamo sulla spiaggia, prendiamo un cocktail e ci diciamo oggi lavoro da qui. Tutti, lo facciamo tutti, tutti ci siamo cascati. Vogliamo questa dopamina, vogliamo sentire il brivido di, di poterlo dire. Allora io guardavo questa foto e la prima cosa che pensavo era ma questo, ma dove cavolo ha trovato un computer che resiste con quel sole e che sta così tanto tempo senza ricaricare la batteria però questo ci porta lontano dal nostro discorso la seconda cosa che pensavo era ma davvero questa, questo è il mio concetto di libertà? cioè davvero io penso di poter dire di essere libero quando alla fine vado in spiaggia e lavoro? mi ricorda un po' la pubblicità che ho visto di recente sui social dove c'è uno che cerca di fare dieta allora odora odor, eh, il panino di McDonald's e poi mangia il sedano era un po' così, cioè era un po' la sensazione un po' di... un po' sì, ok sei in spiaggia però insomma non è proprio la stessa cosa e allora guardai questa foto e quello che mi era chiarissimo è che il problema di quella foto era proprio il lavoro cioè io non volevo lavorare ora io capisco che per uno che, fa, che decide di fare il freelance e fa dieci anni di carriera internazionale ed è siciliano! e lo capisci solo allora, che non vuoi lavorare, io penso a mio, a mio cugino Ivan, cioè bastava ascoltare mio cugino Ivan quando ero piccolo. Io spero che mio cugino Ivan non vedrà mai questa registrazione. ok. Per fare una citazione di un, di un bel film, um, io non, volevo, io non volevo partecipare alle feste, io volevo avere il potere di distruggerle. Aspetta, l'ho messa apposta, vada. Ricordati la citazione. Vabbè. Ok, quindi mi trovavo a 30 anni, con una carriera eh, alle spalle di circa insomma, una decina di anni di, di, di freelancing, un po', un po' meno in realtà. Ehm, avevo lavorato per, per start-up per multinazionali avevo fatto veramente tantissimi lavori e mi sentivo un po come un il calciatore che dopo una carriera lunghissima a soli 30 anni si sente un po si sente demotivato non sa più che cosa fare con chi lavorare perché ormai quelle storie le aveva sentite e risentite un miliardo di volte e sapeva anche quali erano i problemi di questa professione i clienti che non ti pagano e non adesso non voglio dilungarmi su questa, su questa tematica Um, quindi avevo 30 anni, avevo questa consapevolezza, non volevo lavorare, um, ci misi anni per capire qual era la, diciamo, um, il modo in cui potevo costruirmi, uh, il, diciamo, il mio modo di, di, di lavorare. E non è stato facile, all'epoca non c'erano i famosi gu guru, eh, non c'era Marco Montemagno, eh, e non c'erano tanti altri in realtà che ti vendono dei corsi dai quali guadagnano e diventano ricchi per farti diventare ricco non c'erano tutti questi no? non c'erano tutti questi ed è un peccato e quindi io in pratica dovevo un po' andare un po' a zonzo a caso a capire come potesse essere come poter configurare il mio lavoro e furono degli anni in cui adesso devo andare molto veloce ma comunque aprì del, delle SRL poi le chiusi eh, c'era un socio di mezzo con cui mi si inavvocato insomma tante storie veramente brutte per capire qual era poi la configurazione e la strada a me pi piacesse di più, e um, la cosa assurda è che diciamo la soluzione a, a, a, tutto, questo, a tutto questo pensare, io la, in realtà ce l'avevo già, e questo perché tanti anni fa, 15 anni fa, avevo già aperto un, quello che oggi chiameremo side project. All'epoca non sapevo cos'era, ma comunque la mia, una delle mie grandi passioni insieme all'informatica è la scrittura. E quindi ho, aprì questo, questo sito che lavorava in una nicchia um, veramente assurda, che è quella dei concorsi letterari. Io amavo, amavo la scrittura e quello che facevo 15 anni fa, da to totale ingenuo, era contattare le associazioni e dicevo guarda, io ho un sito, so fare siti, se a te piace promuovo il tuo bando di concorso sul, sul mio sito. Loro allora mi mandavano i loro, loro concorsi e io glieli pubblicavo a mano. Erano centinaia di, di associazioni, scoprì un mondo che non conoscevo e per tanti anni, per tantissimi anni la cosa procedette così senza che ci fosse un minimo di business plan, prima ne, ne, ne parlavamo, lo facevo quasi gratis e ho portato una slide che lo testimonia. Questa è chiaramente, eh, non so se conoscete WordPress e in particolare WooCommerce, questa è chiaramente la sezione Report di WooCommerce e io per tantissimi anni le potete vedere dalla linea orizzontale praticamente questo sito non ci facevo quasi nulla, anche perché non era il mio interesse uh, all'epoca mettevo soltanto un, diciamo, gli introiti arrivavano dalla pubblicità di, di Google, ma erano tipo 50 euro al mese, cioè una cosa ridicola nel 2016 a un certo punto qualcosa succede magicamente il sito da zero, quasi zero fa, comincia a fare 4.000 euro l'anno di fatturato. Poco. Poi mh, a salire diciamo, l'anno successivo 7.000, l'anno successivo ancora 10 e quest'anno, eh, siamo nel 2020, eh, prevedo di, di, di arrivare molto vicino ai 30.000 30 euro di fatturato. E allora qualcuno di voi può, come, potrebbe chiedersi ma che cavolo è successo nel 2016? Allora, qualcuno potrebbe dire, vabbè, sicuramente questa è una questione di SEO, i di SEO che, che, che lavorano in questo settore sicuramente direbbero questo, chi si occupa di web design direbbe, no, ma guarda, qua c'è stato un restyling, è ovvio che, che è una questione di restyling del sito. La verità è che nel 2016, quello, la, la mossa, diciamo, l'elemento che veramente cambiò le cose, fu che io cominciai a dire no alla consulenza. Cominciai a non prendere progetti, guardate, io lo so quanto è complicato dire no ai progetti che arrivano, perché comunque hai un affitto da pagare e poi ci sono. Cioè, tutto il sistema, soprattutto quello fiscale, ti mette in una situazione dove praticamente ogni tre mesi devi fare dei conti, ogni tre mesi e poi secondo insomma del, del, del regime, ma comunque costantemente ti confronti con un commercialista che ti dice mandami le fatture e tu certo senti un po', cioè non, non puoi certo dirgli no guardi io questi tre mesi non ho fatturato, cioè lui ti guarda e dice ma scusi, ma di che cosa stiamo parlando? Però... Però all'epoca così funzionava, cioè cominciai a dire no a dei progetti. Difficile, difficilissimo, vi dico già, ve lo dico, ve lo anticipo, eh, se c'è qualcuno che volesse prendere un, un percorso simile, ve lo anticipo già, i primi sei mesi sono di depressione pura. Depressione perché non siamo abituati a non fatturare, non siamo abituati a darci, a dare eh, a noi stessi il tempo che meritiamo. E quindi, mentre tutti se sembrano che fanno un sacco di cose, soprattutto se guardate Facebook e vari social, noi siamo lì che non, che non fatturiamo. E, e dopo questi sei mesi, ehm, nei casi peggiori un anno, a un certo punto dovete sopravvivere. Allora comincia cominciano a calare un po' i soldi dalla in banca e dovete fare qualcosa. Ehm, io mi ricordo di aver... aver all'epoca leggevo un sacco di libri, c'era un libro in particolare che parlava appunto delle rendite passive, e c'era, eh, insomma, raccontava l'episodio di, di una coppia americana che pur di lavorare soltanto con le rendite passive, a un certo punto andarono, andarono sul lastrico, cominciarono a dormire in macchina, ma loro proprio non ce la facevano, cioè dovevano per forza guadagnare così. Questa cosa, quando la lessi, dissi, ecco, questa è la solita americanata, eh, cioè è impossibile, è la classica cosa che ci diciamo perché fa, fa, fa di stile film, ma in realtà questo è esattamente quello che feci. E questa cosa funzionò. Cominciai a mettere più energie sul, sul, sul sito che all'epoca era un giocattolino e cominciai a dire, ok, io da sta cosa ci devo tirare fu fuori dei soldi, ci devo tirare fuori il mio stipendio. E io lo so che sto parlando di cifre veramente piccole, ok? Stiamo parlando di cifre che non sono paragonabili anche, diciamo, nei miei confronti, cioè anche eh, ai tempi in cui facevo consulenza, ai tempi migliori in cui facevo consulenza. Però sono il risultato di un modo di lavorare che adesso è molto, molto vicino a quello che io voglio fare. E, ehm, diciamo, come risultato di questo nuovo modo di lavorare io ho portato un paio di slide veloci che, che rappresentano un po', diciamo, questa mia nuova vita, questo mio nuovo modo di lavorare. La prima è il Covid, cioè durante il periodo del, del lockdown tutti i miei amici stavano sbroccando perché finalmente avevano capito in che condizioni lavoriamo e io invece, cioè dal lato mio, a me non mi è cambiato nulla dato che eh, non avevo bisogno di, di contattare, di, di, um, di parlare, di, di vedere i clienti io andavo avanti per la mia strada, anzi in realtà quei mesi lì, quei due mesi in particolare furono i mesi in cui feci, diciamo, la maggior parte del fatturato praticamente doppio rispetto a quello che avevo previsto e poi quest'estate quest'estate ho fatto una cosa che non mi permettevo di fare da un sacco di tempo, soprattutto senza sensi di colpa. Cioè io e mia moglie siamo andati via dalla, dalla Lombardia quando ce l'hanno permesso il più o meno 15 giugno e ci siamo fatti la vacanza di estate, ma la vacanza come quando andavamo a scuola. Quindi siamo, ci siamo trasferiti in, in Sicilia, abbiamo fatto un mese in Sicilia al mare, perché ci sono, io sono siciliano, e mi mi sono la casa, abbiamo questa fortuna, e poi ci siamo trasferiti un mese in, in Molise che, che lo nominiamo così magari qualcuno ci va e, e, siamo trasferiti in Molise quindi in aperta campagna per un mese abbiamo fatto ben due mesi pieni di vacanza senza sensi di colpa, senza paura di, di come sarebbe stato una volta tornati e, e questa diciamo è, è la libertà che io ho acquisito è una libertà non, cioè, piccola, non penso nemmeno che sia per forza la cosa giusta a cui tutti dobbiamo aspirare, ma per me era quello che funzionava e, e, e quest'estate ho preso questa piccola rivincita. A eh, finire slide, eh, e, e io volevo concludere oggi con, con, questo, con, questa, con questo discorso. Io, um, quando ho saputo che c'era il freelance quest'anno, a maggior ragione, insomma, dopo il periodo di Covid, mi sono sentito quasi. Lo so, adesso sembra una parolona ma in, in dovere di, di raccontare questa, questa esperienza perché io ho pensato, cioè io tutta questa storia qua, l, l, tutto questo percorso l'ho attivato 13 anni fa quando ho aperto la, la partita IVA e allora ho pensato, ammetti che io sia così fortunato da beccare qualcuno che sta cominciando oggi, insomma quest'anno e che ha aperto appunto la partita IVA io a questa persona ci devo parlare, presentatemela perché magari questa persona, come me, 13 anni fa, aveva già degli elementi in testa che, che non gli quadravano, ma magari quando non ti puoi confrontare su certe cose che sono abbastanza dei tabù, è molto difficile eh, tirar fuori poi una strada che, che ti appartiene e che, che, che ti rappresenti. Ecco, quindi io a questa persona oggi, e concludo, volevo fare una domanda e, e vi lascio. Questa domanda era... Se tutta questa roba qua, se tutto questo percorso ti sembra una cosa azzardata, strana, non ti sembra fare il freelance, allora, ti, allora io ti consiglio di chiederti tu sei proprio sicuro che tra 13 anni farai lo stesso identico lavoro che fai oggi? E una domanda collegata a questa è, se non sei sicuro, allora forse è il momento di chiederti ma io chi voglio essere e che tipo di lavoro voglio fare da qui a 13 anni? Grazie a tutti.